Le etichette nutrizionali e la lista degli ingredienti sono componenti essenziali per capire la qualità del prodotto che andiamo a comprare. È bene quindi conoscerla meglio. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Come sempre vi ricordo che per visite dal vivo ricevo a Brescia, a Toscolano Moderno e a Leno e che sui miei due blog www.nutrizionistabrescia.com e www.dietcuriosity.it potete trovare tutti i miei contatti. Ogni prodotto confezionato ha sulla propria confezione informazioni utili per essere giudicato non solo dal punto di vista del gusto ma anche dal punto di vista qualitativo e queste informazioni ci vengono date sia dalla lista degli ingredienti sia dall'etichetta nutrizionale. Cominciamo con la lista degli ingredienti. Come esempio vediamo un confronto tra due creme di nocciole. Nella prima etichetta leggiamo zucchero, olio di palma, nocciole, latte scremato in polvere, cacao magro, emulsionanti, lecitina e vanillina. Nella seconda etichetta la lista parte dalle nocciole, poi zucchero, cacao magro, latte scremato in polvere, burro di cacao, emulsionanti, lecitina di soia. Per prima cosa è importante sapere che gli ingredienti non sono scritti in ordine casuale, vengono scritti in ordine decrescente di quantità. Il primo ingrediente è quello più abbondante, l'ultimo è quello più scarso. Quali sono le differenze che saltano subito dall'occhio? En sono entrambe creme di nocciole, ma nella prima le nocciole sono scritte per terze. Prima di esse ci sono zucchero e olio di palma, che saranno quindi più abbondanti. Già questo potrebbe far starci il naso a qualcuno. Come può una crema di nocciole non avere la nocciola come ingrediente più abbondante? Nel secondo prodotto invece abbiamo effettivamente le nocciole al primo posto. Quindi in questa crema risulta l'ingrediente più importante. Sempre leggendo le due etichette troviamo la presenza dell'olio di palma nella prima. Lo sottolineo perché questo ingrediente non è così dannoso come si dice spesso in giro. Non è più dannoso del burro o del lardo per esempio che non sono mai stati attaccati con così tanta forza. Piuttosto potrebbe essere un problema dal punto di vista ambientale ma alcune aziende certificano la presenza di olio di palma ecosostenibile nei loro prodotti. Stanno i consumatori ovviamente a fidarci di questa certificazione o meno. In entrambi i prodotti è presente un emulsionante, la lecitina. L'emulsionante è un ingrediente fondamentale per la consistenza del prodotto è quello che fa sì che le parti acquose e le parti grasse convivano pacificamente invece di creare grumi e liquidi. La maionese, ad esempio, non è altro che il prodotto di un'emulsione. In altri prodotti possiamo trovare diciture diverse, coloranti, conservanti, antiossidanti. Questi sono additivi che vengono aggiunti per le più svariate ragioni, ad esempio se vogliamo aumentare la eh, capacità di conservazione di un certo prodotto che sappiamo essere abbastanza deperibile a casa del consumatore possiamo aggiungere un conservante eh, oppure eh, possiamo aggiungere un colorante se magari vendiamo uno sciroppo e desideriamo che abbia un certo tipo di colore oppure magari esaltare il suo colore naturale le, le ragioni sono diverse come dicevo mm, è importante però sapere che questi additivi sono strettamente regolamentati dalla comunità europea e il loro consumo nel singolo prodotto non causa mai nessun problema salvo ovviamente allergie particolari in altri prodotti possono esserci più ingredienti simili tra loro penso ad esempio ai vari tipi di pancarrè che hanno magari tre o quattro tipi diversi di farina anche questo salvo allergie non causa nessun problema non ci sono particolari preoccupazioni dal punto di vista salutistico, se prendiamo tre o quattro farine insieme. A proposito di allergia, gli allergeni più comuni sono spesso segnalati scrivendo l'ingrediente in maiuscolo, grassetto o grassetto, in modo che possano risaltare rispetto agli altri ed essere facilmente individuabili, oppure possono essere scritti in una sezione separata della lista, come nel nostro secondo prodotto. Infine, la dicitura può contenere tracce di questa frase generalmente segnala la presenza di possibili contaminanti eh, ad esempio se io sto producendo un biscotto con farina di riso e nella stessa azienda però produco anche biscotti con altri tipi di cereali allora è possibile mh, io cerco di far di tutto per non farlo però è comunque possibile che ci siano delle contaminazioni di varie farine dalle altre catene a quella dei biscotti di riso, quindi io sono obbligato a segnalare la possibile presenza di questi che non sono ingredienti, ma semplicemente contaminanti. Vediamo ora le etichette nutrizionali, sempre con l'aiuto delle nostre creme di nocciole. La prima etichetta è ridotta all'osso, ci dà informazioni solo sui nutrienti richiesti per legge: energia, grassi di cui gras acidi grassi saturi, carboidrati di cui zuccheri, proteine e sale. Molti prodotti danno queste informazioni solo per i 100 grammi di prodotto, ma altri inseriscono, come nel nostro caso, anche il rapporto alla porzione suggerita. L'energia è rappresentata dalle calorie assunte con il prodotto, ma è espressa anche in kJ. Questo perché le calorie non sono l'unità di misura di riferimento ufficiale per gli alimenti, ma storicamente ha preso troppo piede per non menzionarla. Ufficialmente dovremmo tutti parlare di kJ. I grassi i carboidrati le proteine sono abbastanza semplici da spiegare sono semplicemente il contenuto in grammi di questi nutrienti nel prodotto o in 100 grammi o nella porzione vale la pena però fare un approfondimento sui grassi saturi e gli zuccheri i grassi saturi sono grassi più comuni nel regno animale mentre sono meno abbondanti in quello vegetale vengono segnalati perché nelle linee guida si consiglia di non superarne una certa quota rispetto al quantitativo complessivo di grassi assunto, circa un terzo. Gli zuccheri sono intesi come zuccheri semplici, ad esempio zucchero nella lista degli ingredienti, ma anche fruttosio, glucosio, saccarosio e così via. Vengono distinti dai carboidrati che in questa accezione sono i carboidrati complessi, ad esempio l'amido, il classico carboidrato che prendiamo con la pasta, il pane e le patate. Anche per gli zuccheri semplici abbiamo un limite rispetto agli zuccheri complessivi nelle linee guida, pari a circa un quarto del totale. Il secondo prodotto sceglie di darci più informazioni, contenuto di fibre, vitamina E, calcio magnesio. Questa è una mossa intelligente di questa azienda perché mostra tutto il potere nutritivo al di là delle calorie del suo prodotto. Quello che voglio dire è che anche nel primo ci sarà un po' di calcio, un po' di magnesio, un po' di vitamina E, perché sono contenuti nelle nocciole e nel latte, ingredienti di entrambi i prodotti. Certo è che nel caso in cui io volessi capire quanto calcio sto assumendo nella mia giornata, il secondo prodotto mi aiuta molto di più rispetto al primo, e questo va solo a suo vantaggio. Nel complesso io preferisco il secondo prodotto rispetto al primo. È vero che abbiamo più grassi nel secondo prodotto, ma abbiamo anche più proteine e meno carboidrati. Inoltre, essendo una crema di nocciole, io preferisco il prodotto che ha come primo ingrediente le nocciole, piuttosto che quello che ha come primi ingredienti zucchero e olio di palma. Bene, questo è tutto. Se volete discuterne con me scrivete pure un commento qui sotto. Se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale, noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!